Dal mio punto di vista è stata una giornata positivissima e mi sono riscontrato anche in base all'esperienza nostra di Libera su molte diciamo veramente molte testimonianze vere. Oggi è un'altra bella iniziativa, il peccato è che ci sono pochi giovani e per fortuna è che ci sono persone che testimoniano queste cose. Poi noi venendo da un'esperienza come Libera abbiamo già vissuto cose di questo tipo con persone che con le loro testimonianze ci hanno fatto scoprire un nuovo mondo e comunque un mondo che era nascosto per noi che non avevamo appunto a conoscenza di tutto ciò. Non c'è speranza, perché, almeno non a breve termine, perché la... Il dilagamento della malattia è così capillare per cui ciascuno di noi, e dico noi, non si vergogna di fare anche piccole cose illegali senza rendersi conto che la sta facendo. Facevo un esempio cretino che è quello di dichiarare di avere 60 anni anche se non li hai per avere lo sconto al cinema. Siamo a dei livelli balordi e non, non, non si vergogna, questo è il guaio. E man mano che sali a livello di convenienza e di potere allora. ti vergogni sempre meno. L'idealismo, allora. veramente portare avanti gli ideali, portarli. E insomma, se non altro a me conforta molto Don Ciotti o personaggi che hanno.. Eh, non hanno la maschera, sono veri, sono utenti e lottano. Continuare a, eh beh, eh, a non mollare, anche a parlarne, anche a rompere no. le scatole in giro è qualcosa. Migri, Prendiamo questa come speranza.